Eccoci qua, stiamo costruendo il rifugio, abbiamo trovato un altro posto molto bello perché abbiamo, adesso faremo una copertura qua, lì un po' d'angolo, saremo protetti per il fuoco, avremo un'ampia vista su tutto, ci facciamo due ingressi, uno qua e uno di là. E come si può vedere di qua abbiamo un'ottima zona di pesca, approvvigionamento acqua e tutto praticamente perché se c'è qualcosa che magari la civiltà da qualche parte butta può arrivare qua e quindi possiamo trovare di tutto è un'ottima zona quindi andiamo a costruire e guardiamoci intorno questa nuova zona, cosa troviamo? per continuare abbiamo un'ottima zona, come vedete radure, tutto andremo a creare un, una sorta di barriera con i rami ci vediamo dopo intanto continuiamo a creare il rifugio e poi andiamo in cerca di vedere cosa c'è nei dintorni. allora qua ci siamo buttati avanti e stiamo costruendo un posto per il fuoco come vedete qua Abbiamo fatto un semicerchio che poi se con altre pietre potremo andare ad alzare. Poi qua andremo a scavare, In questa zona qua scaveremo e tireremo su. Avremo un buco per il fuoco quindi successivamente andremo in cerca di materiale per il fuoco. E. Allora, qua abbiamo questa zona che ci ripara dal vento e anche quella lì che andremo a rinforzare. Qua abbiamo il posto anche per sedere, potremo trovare un legno grosso da mettere giù. Quindi abbiamo anche la postazione per il fuoco, poi prossimamente se riusciamo andremo a coprire qua un pochino. E quindi il posto per il fuoco ce l'abbiamo, ora bisogna solo trovare il materiale e come fare il fuoco. Andiamo in cerca eh, nei dintorni e vediamo cosa troviamo. Allora, siamo fortunati che tempo fa sono cresciute queste piante e le, le foglie sono molto secche e facili in teoria da accendere, non sono abbastanza umido, quindi dovrebbe accendersi in maniera facile. Proviamo a prenderci questa, questa è una bella scorta, e proviamo ad accenderlo, andiamo a riprovare. Ok, abbiamo trovato il materiale per il fuoco, buona legna, ora andiamo a vedere giù il punto di pesca nella riva, e vediamo cosa troviamo speriamo che la corrente abbia portato qualcosa e ci porti fortuna seguitemi oh, ragazzi la corrente ha portato una lattina siamo stati fortunati e beh allora questa qua potremmo utilizzarla, è molto utile, quindi andiamo a mettere giù il nostro punto di ritrova e cerchiamo vediamo prima se c'è qualcos'altro. Quindi la qua e vediamo se c'è qualcos'altro. Non sembra esserci niente, quindi torniamo alla nostra base, al nostro rifugio e vediamo di preparare questo fuoco. Ma siamo stati fortunati perché oltre ad aver trovato un, una lattina che è molto utile anche per tagliare o come coltello abbiamo, abbiamo visto che su questa lattina c'è ancora il coperchietto per aprirla e questo qua ci può essere utile per se lo tagliamo in verticale possiamo farci un amo quindi usarlo per pescare quindi abbiamo anche l'amo da pesca ci mancherà solo un filo ma quello ci penseremo più a tardi adesso pensiamo ad accendere il fuoco perché quando viene notte qua scende molto la temperatura quindi come vediamo intanto abbiamo molto materiale facile per far partire ci basterà delle pietre dei legni per farlo partire e quindi cominciamo con dei legnetti mettiamo qua sopra, mettiamo un po' più in centrale, mettiamo dei legnetti sopra okay. e poi adesso vediamo come accendere il fuoco allora per accendere il fuoco ci sono moltissimi metodi per frizione con l'accendino, con l'acciarino, con le lenti, il sistema di lenti oppure se trovate anche voi un'altra lattina così se riuscite a pulire il fondo si può usare questo, il fondo, come lente specchio per accendere il fuoco ma noi per comodità e per il metodo più efficace è l'acciarino un sistema di lega in metallo che sviluppa scintille con molto calore con sfregamento e questo ha vantaggio di essere usato anche in luoghi umidi. Quindi, qua abbiamo preparato, abbiamo trovato anche uno scontrino, siamo fortunati quindi, facilità per accendere. Ora proviamo ad accendere e vediamo come va. è un po' difficile, ci vuole un po' di tempo ma vi assicuro che si accenderà Come vedete ha iniziato a bruciare un po', vediamo se riusciamo a mettere un pezzo. Ragazzi con calma sta prendendo. Allora, ecco qua, siamo riusciti ad accendere il fuoco finalmente, Madonna, è un bel palò. e ora come vedete adesso si prende il nostro pezzetto di carta, ci mettiamo sopra delle foglie e dei legnetti perché prenda, questi legnetti vanno benissimo, in modo che si attacchino che prendano quindi andiamo a mettere vedete basta poco e però abbiamo qualche ne vedete proprio ha preso ormai no, si sta spegnendo quindi noi facciamo così eccolo lì basta poco per riaccenderlo ormai l'importante è importante fare delle belle braccia che così si accendono subito soffiando un poco ecco qua ora andiamo a metterci dei legnetti cosa bellissima ragazzi, quando ci riuscite, come vedete, proprio funziona. Ah. Eccoci qua, abbiamo trovato un rifugio, Adesso abbiamo iniziato a costruirlo, abbiamo preso il materiale per accendere il fuoco, quindi per scaldarci tutto, abbiamo una lattina che possiamo utilizzare, il fuoco come vedete si riesce ad accendere benissimo, senza problemi, e eh, prossimamente vediamo come utilizzare la lattina che abbiamo trovato come reperire magari l'acqua utilizzando anche la lattina potremmo provare a vedere o se troviamo qualcos'altro se domani quando la corrente porterà qualcosa e eh, continuiamo a costruire il rifugio a solido e vediamo di campare finché non ci trovano